El tutti. in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa semplice borsa con catena e chiusura con bottone che io ho deciso di chiamare bag Double perché ve lo spiego subito prima di passare a parlare di filati il motivo è semplice come potete vedere questa borsa a questo lato il colore predominante è il beige scuro ma se lo giro da quest'altra parte il colore predominante è il beige chiaro questo eh, mi permette di utilizzare la borsa nel verso che si è più ci piace o più si abbina all'outfit con cui lo stiamo utilizzando ma vi dico fin da subito che sia il cappio con cui chiudo la borsa sia il bottone all'interno sono tenuti fermi da un nodo e da un fiocco che si possono sfilare e quindi invertire i due accessori in modo tale da poter indossare la borsa anche da quest'altro lato e mettere la chiusura da quest'altro lato questo è eh, un trucco che ho ideato per chi non vuole eh, andare a foderare la borsa e a metterci la zip oppure il le clip le clip io un po' mi piacciono, preferisco usare queste tecniche un po', diciamo, diverse. Quindi sono andata a creare il cappio e il bottone. E naturalmente, nel video tutorial, io vi mostrerò come realizzare la borsa e anche questo cappio. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della mistrico filati linea macra croce lux e questi colori che ho usato io hanno il lux dorato all'interno ed è il motivo per cui ho scelto di utilizzare una catena larga un centimetro lungo un metro di color dorato e questa catena piatta in modo tale che non tire e non faccia male quando la indossiamo eh, i colori scelti sono il 52 e il 54 però sul sito troverete del kit a disposizione nel quale ci sono sia i gomitoli che vi servono per poter che hai la borsa sia la cintura abbinata la scusatemi la cintura la um, la um, catena abbinata che il bottone se non volete queste con i colori con il lame oro vi ho preparato anche due kit dove invece troverete le colorazioni con il lame argentato e infatti abbiamo abbinata la catena argentata e anche questo bottone lucido nero quindi Avete a disposizione un totale di 4 kit nel quale vi ho combi uh, combinato alcuni colori con cui poter andare a realizzare la borsa borsa parliamo adesso della borsa come avete capito io ho realizzato due rettangoli che poi sono andata a cucire tra di loro due rettangoli molto semplici ho lavorato sempre giri di maglie basse e vi dico anche che in me dei due colori me ne è avanzato abbastanza vi mostro quindi in realtà voi la borsetta la potreste fare anche più lunga e più larga quindi invece di andare a fare eh, la mia borsa misura 20 2 cm per 27 potreste anche fare 25 cm e allungarla per circa 30 cm quindi falla appunto più alta e più larga tanto di cotone eh, per farlo ce n'avete io penso che utilizzerò questo per farne un'altra versione più piccolina tipo molto da matrimonio o altrimenti unire con un terzo colore e fare qualcosa tri, eh, tricolore devo ancora ben decidere però per adesso a me la borsa che interessava doveva essere non troppo grande eh, e quindi sono andata a fare questa borsa di alta 22 lunga 27 come vi ho detto non l'ho eh, rifinita all'interno andando a ehm, foderarla anche perché avendo lavorato giri di maglie basse con un uncinetto stretto eh, non ho bisogno di rimettere perché ci può entrare tutto senza che la borsa si sformi troppo quindi è perfetta per, per voi se volete potete tranquillamente foderarla Detto ciò, vi ricordo che all'interno del sito, dove vi lascio il link in descrizione, troverete i quattro kit a disposizione per poter creare questa borsa e nel video tutorial io vi spiegherò passo, come pa passo dopo passo come realizzarla. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra pochette borsa, non faremo una borsa troppo grande. Io utilizzerò il filato della Mistrico Filati, linea maca crochet Lux. I colori che, so, che ho scelto io sono questi due, che sono il 54 e il 52, ossia il bronzo e questo beige, eh, che trovo che si abbinano bene insieme. Faremo una borsa double face, ossia avanti avrà un'alternanza di colore, dietro ne avrà l'opposto. Inizierò con il colore bronzo, lavorerò con l'uncinetto, il numero 5, e io ho montato. 22 catenelle e la lavorazione che andiamo a fare sarà semplicissima perché andremo a fare due pannelli tutti di maglie basse però faremo un'alternanza di colori e naturalmente vi farò vedere come non tantissimo perché comunque voglio che sia una pochette sobria perché già il colore come potete vedere è bello brillante quindi non voglio andare a fare un punto strano o mischiare troppi colori tra di loro quindi dicevo lavorerò con l'uncinetto numero 5 ho montato 22 catenelle e la lavorazione che andiamo a fare è eh, facilissima ci alziamo con una catenella entriamo nella prima delle nostre catenelle di base e andiamo a fare una maglia bassa in ogni catenella in questo modo io utilizzerò il uncinetto numero 5 perché voglio che la lavorazione sia il più compatta possibile perché non ho intenzione di andare a, ri, eh, a, a rivestire l'interno della borsa perché questo comunque è un filato molto robusto e comunque quasi un cordino se vogliamo definirlo così quindi non ho intenzione di andare a, a cucire all'interno della borsa una federa ma lasciarla appunto ehm, senza poi andremo a fare una chiusura particolare molto semplice anche quella niente di complicato quindi Dicevo, andiamo sempre a fare dei giri di maglie basse, ho iniziato con il colore bronzo, una volta terminato eh, i giri con il colore bronzo vi dirò quanti sono andati giri ho fatto invece con l'altro colore e poi andremo a rifare di nuovo il colore bronzo, quindi alla fine utilizzeremo questo colore più chiaro solo per la parte centrale della nostra borsa. Mi raccomando se voi non riuscite a lavorare con l'uncinetto del numero 5 andate a lavorare col numero 6 però se volete la borsa della mia stessa misura invece che 22 maglie ne andate a mettere 20 secondo me mi avanzerà comunque del filato quindi voi l'avrete già vista la mia borsa eh, terminata eh, se volete farla un po più grande potete andare a mettere più catenelle eh, mi raccomando comunque di non metterne troppo perché poi alla fine non ce la farete con soltanto due rocche dovreste prenderne di più e, e se la fate troppo grande in quel caso signore ci volete mettere molta roba e quindi vi consiglio di comunque di eh, rivestire la borsa il mio caso invece la borsa è piccola quindi ci andrà poca roba perché comunque è una borsa elegante che voglio indossare sopra determinati outfit quindi non ho bisogno eh, di una borsa esagerata e quindi per questo eh, mi va bene eh, farla piccolina però eh, potreste farla secondo me più grande quindi andare a montare invece di 32 secondo me anche un uh, 36 maglie eh, 36 catenelle l'unica cosa naturalmente è che se fate eh, delle maglie in più fate anche un giro in più in modo tale rispetto a me con i colori quando poi vi dirò l'alternanza colori in modo tale da avere la borsa ehm, comunque che ehm, è bella proporzionata detto ciò quindi io continuo a lavorare dei semplici giri di maglie basse e vi dirò alla fine quando sono andata a cambiare colore ho terminato il primo rettangolo e ho lavorato 15 giri con il colore beige, 4 giri con questo color tortora e di nuovo 15 giri col colore beige. Adesso andrò a fare un altro rettangolo dove monterò sempre 23 catenelle, quindi farò giri con 23 maglie basse, però alternerò perché partirò con il colore ehm, tortora eh, e la striscia qui la farò col beige e poi di nuovo il tortora ed Ecco qui anche il secondo rettangolo: stessa cosa, ho fatto 15 giri con il mio tortora, 4 giri con il color beige, e di nuovo 15 giri col color tortora. Adesso io andrò a cucire qui lateralmente con l'ago e utilizzando il filo, naturalmente della, della lavorazione. E il cucirò anche sotto. Una volta fatta la cucitura, andremo poi a realizzare il nostro manico. però andiamo un attimo, voglio farvi vedere come cucire il pezzo lateralmente io quando ho fatto l'ultimo giro ho lasciato molto filo proprio per poter cucire i due pezzi e andrò a cucire in questa maniera farò entrerò da una parte e l'altra come vedete qui delle mie fili quindi una cucitura molto molto classica e farò la stessa cosa anche dall'altro lato però la cucitura dall'altro lato verrà fatta con il bordeaux e sotto andrò a cucire comunque con il bordeaux voglio cucire appunto come vi ho detto con il bordeaux sotto e la cucitura sarà uguale passerò sempre da un filo all'altro e qui dove abbiamo queste filini in rilievo passerò sempre da una parte all'altra e poi vedremo come continuare la nostra pochette terminato di cucire la borsa sono andata a mettere la mia tracolla ho usato un metro di questa catena color oro perché si abbina benissimo con il colore che ho usato e l'ho infilata qui lateralmente dove ho la cucitura per poter farciò nell'ultimo anello io sono entrata con questo um, non so come si chiama questa pinza sono andata all'interno dell'anello e l'ho aperto così in modo da aprire l'anello la, la, sono andata a infilare dentro i miei due fili delle cuciture Avanti e indietro e ho richiuso l'anello, sempre usando questo, però mettendolo di così in modo da chiudere, come potete vedere, questa catena è liscia quindi non darà alcun tipo di fastidio. Mi raccomando, solo quando andate a metterla, mettetela in modo che eh, resti così liscia quindi non, non fatela girare. E ho fatto la stessa cosa anche qui: sono andata ad aprire l'ultimo mio anello e poi l'ho richiuso. Adesso dobbiamo andare a fare la nostra chiusura. A lavorare questa striscia di catenelle, ne ho fatto un totale di 20, mi è venuto circa 20 cm lavorando i due eh, fili insieme e con l'uncinetto del numero 8 quindi, eh, perché ho dovuto lavorare due fili insieme, sono andata a utilizzare l'uncinetto il numero 8 e, come vi ho detto, ho fatto 20 eh, catenelle lasciando bello un bello spago lungo, sia da questo lato che da quest'altro lato. E adesso vi faccio vedere come andarli a cucire in modo da poter, ah, su, non, cucire, scusate legale la alla borsa in modo da avere la nostra chiusura allora nella parte qui dietro in realtà io eh, vi farò vedere che poi alla fine non andrò a tagliare i fili perché a seconda di come voglio indossare questa eh, borsa io poi ehm, slegherò questi qua e li invertirò mettendo il bottone da questa parte e la chiusura da quest'altra quindi a seconda di quanto voglio andare a di quale lato voglio indossare della borsa metterò appunto scioglierò questi e due ehm, queste della sia il bottone che la mia um, eh, chiusura in modo tale da decidere che lato eh, fare indossare la borsa con la zip non avreste questo problema potresti indossarlo come volete ma come ho detto voglio rendere un po particolare questa borsa non soltanto con il filato quindi andiamo da questa parte e nella seconda maglia bassa quindi 1 e 2 faccio passare entrambi i fili qui quindi prendo i due fili e li faccio passare vado la maglia bassa da quest'altro lato prendo gli altri due fili e li faccio passare in questa maniera tiro bene entrambi i fili e vado a fare un nodo o un nodo o un fiocco quello che preferite Possiamo anche fare un bel fiocchettino così all'interno della borsa si vedranno i fiocchettini in questa maniera. Bene, adesso tiro, vedo dove mi arriva qui. Quindi con l'uncinetto vado qui appunto dove ho dove mi arriva il mio la mia chiusura e vado a prendere i fili il mio bottone quindi una entro in, nella maglia bassa sotto e faccio passare gli altri due fili perfetto e adesso di nuovo vado a fare o un nodino o un fiocco in questo caso giro in questa maniera mm, no questo l'ho tirato l'ho fatto un po' troppo corto quindi vado a fare un semplice nodino e quindi adesso tiro faccio passare il mio cordino attorno al bordon al bottone e quindi la nostra maglia è terminata. Voi... Ah, vi volevo anche dire che questo è il filato che mi è avanzato quindi in realtà voi la borsa la potreste fare anche più larga e più alta in, io invece io sapete ho montato 22 maglie basse voi ne potreste montare anche 28 però in quel caso mi raccomando oltre a farla eh, più alta fatela anche un po più larga quindi invece di fare il numero di giri che ho fatto io ne fate uno in più per ogni colore in modo tale da averla anche un po più larga perché come vi ho detto mi ha avanzato del filato che poi in realtà si potrebbe utilizzare anche per farne uh, un'altra un po' più piccola quindi tipo una poscettina perché comunque questa è venuta abbastanza larga ve la voglio misurare sono 28 cm per 22 quindi in realtà potreste fare anche una poscettina da, um, in, da, uh, da uh, uh, alternare alla borsa oppure fare la borsa come vi ho detto più grande quindi detto ciò la nostra borsa è terminata